Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento uh, Padlet, un tutorial nella versione aggiornata del 2016. Nella versione estiva 2016 sono stati introdotti alcuni aggiornamenti. In giugno è stata rivista l'interfaccia utente migliorata la galleria, una nuova funzione permette di visualizzare nelle note il nome utente. Naturalmente l'utente che annota deve essere registrato. Una modifica riguarda l'opzione remake che sostituisce l'opzione clone. Eh, se si decide di usare eh, questa uh, funzionalità, si può creare una copia del proprio Padlet o del Padlet di un altro che abbia attivato la stessa funzionalità Remake. Con il Remake un altro utente potrebbe trasformare il Padlet copiato, arricchirlo in, e eh, trasformarlo in un prodotto, in un progetto nuovo e creativo. Il remake per tutti i nuovi progetti è attivo di default, ma è possibile sicuramente disattivarlo. È possibile decidere se copiare tutti i messaggi o soltanto il modello layout. La funzione remake potrebbe essere utile quando si desidera applicare lo stesso formato layout da più gruppi, ad esempio a più classi. Ci sono, a mio avviso, dei pro e dei contro l'utilizzo di eh, Remake. Il mettere a disposizione questa funzionalità è interessante si è, se si è nello spirito dell'assoluta condivisione ed apertura. Sicuramente la questione dei credits dovrebbe essere approfondita. Creare un padlet vuol dire creare una bacchetta di messaggi online. Si possono scrivere annunci, prendere appunti, usare la board per il lavoro collaborativo e può essere usato per organizzare materiali didattici e unità di lavoro. Utilissimo utilizzarlo per il brainstorming e lo scambio di idee per la comunicazione in movimento, per un processo in costruzione per surriscaldare le presenze, per far accadere eventi per raccontare ciò che si è trovato, per fornire esempi serve per organizzare spazi di aggregazione di informazioni. È un utile strumento per l'insegnamento e l'apprendimento. È interessante da usare nella didattica Flipped e negli EAS, episodi di apprendimento situati. Nel momento preparatorio del lesson plan è, è utile eh, per organizzare i ehm, lavori del, di homework degli studenti. Il docente potrebbe rendere disponibili i materiali di una lezione per la consultazione. I materiali possono essere implementati come testi, audio, video ed altro. Nel momento operatorio del lesson plan eh, agito in classe dagli studenti, Padret potrebbe rappresentare una bacheca collaborativa e gli studenti potrebbero creare anche il loro portfoglio. Nel momento di debriefing del lesson plan, eh, Padlet è un ottimo strumento per il docente che può assemblare in un'unica lavagna eh, un insieme di documenti che sono stati eh, prodotti dal, dagli studenti e uh, che possono essere sottoposti alla revisione mh, collettiva e di peer review e alla meta uh, riflessione. Come si accede a Padlet? Scriviamo nella uh, casella di ricerca in Google uh, il uh, nome Padlet e uh, uh, clicchiamo sul primo uh, risultato che compare. Ecco, noi siamo entrati nell'interfaccia, possiamo registrarci se non siamo registrati o accedere se abbiamo già fatto in precedenza la registrazione. Io farò naturalmente accedi in quanto registrata e mi trovo nella dashboard del, eh, della dashboard vedete che eh, sono presenti tutti gli ultimi Padlet che sono stati implementati sulla piattaforma in Padlet eh, trovo mh, i Padlets eh, da me eh, prodotti in, eh, eh, che, eh, condivisi o che hanno avuto dei contributori mh, poi trovo la voce activity Attachment che uh, mi raccoglie tutti eh, i link o le risorse che ho allegato nei miei Padlet, i collaboratori, coloro che hanno partecipato ai miei Padlet e in uh, setting posso andare a modificare le impostazioni uh, naturalmente personali. Per uh, creare un nuovo Padlet vado in New Padlet, in alto a destra. Clicco e vedete che mi propone già un'interfaccia, un layout e, uh, una, mh, e un titolo di default. Uh, vado sulla mh, rotella, e, uh, in alto a sinistra, e, uh, mh, per la modifica del mio Padlet. Qui uh, metterò un titolo, uh, prova, mettiamo EAS un titolo eh, così a caso eh, 2016 e eh, poi una description del, eh, del nostro eh, padlet. Co vabbè, copio del testo e mh, in uh, questa mh, descri eh, description, mh, il, mh, in questa description del mio padlet, Scusate, sono tornata indietro, quindi Padlet, mh, vabbè, prova EAS 2016, nella description, incollo il testo, comunque voi scriverete il testo che descrive il vostro eh, Padlet e lo vedete comparire nella barra del Padlet. Poi ho come funzionalità quella di scegliere il layout, se Freedom, ossia che i messaggi che vengono postati possono essere messi casualmente, oppure Grid, vengono messi in una griglia, oppure vengono postati in una successione con Stream, in una successione in alto eh, sarà, comparirà il più recente in questa successione. Poi ho l'impostazione di wallpaper, cioè dello sfondo che vado a scegliere per il mio Padlet. Posso eh, con More vedere quello che mi propone il, eh, di default il Padlet. Ne posso scegliere uno che è presente, oppure posso anche ad uh, eh, metterne uno di uh, mio piacimento scrivendo il link dal web dove prendo l'immagine che farà da sfondo oppure eh, uploadare un'immagine al mio computer oppure take, farmi, uh, fare una foto eh, dal, con il mio computer ok e, salvo subito quindi save e um, vado, posso procedere nelle altre modifiche ossia aggiungere un'icona che mh, magari da, eh, tra quelle che mi propone in more ne troverò altre, ne metto una eh, la prima che trovo in questo caso, ma potrei anche questa icona uploadarla dal, eh, come vedete, ad Iora Aum, cioè dal mio computer potrei inserire eh, un'icona di mia preferenza e personalizzata. Vado in Save ancora. Posso mettere i tag e posso permettere agli utenti di visualizzare il loro nome nel momento in cui sono iscritti, come vi dicevo, attivando la funzione del show author name in post, nei loro post che compare il loro nome. E vedete comparire anche l'indirizzo del Padlet, che è lo stesso che compare poi nella, nella barra degli indirizzi. Vedete l'urla del, del mio Padlet. Save, ok, E uh, quindi um, salvo le modifiche e uh, chiudo. Vado poi nella funzionalità, sempre nella barra in alto a destra, in More, e vedete che ho la possibilità di attivare Remake, ehm, eh, di invitare delle persone, di comunque condividere o embeddare sul sito il, il Padlet, di esportare, di ehm, eh, naturalmente stampare, eccetera, eccetera comunque anche di apportare diverse eh, modifiche. In uh, share è molto importante guardare la, il problema della privacy, nel senso che eh, il mio padlet lo potrei fare privato, lo potrei fare eh, protetto da password, secret e public. Privato eh, rimane eh, privato e potrò eh, permettere mh, quindi Non visibile, eh, ad alcuni eh, di accedere tramite mm, il, il eh, email, quella che io eh, segnerò qui: Enter email o username. E potrei eh, questi eh, soggetti che invito, il... Mm, De, abilitarli eh, pure in eh, scrittura. Poi vedete che attiva la funzione di default eh, remake, potrei anche toglierla se non desidero che gli utenti eh, facciano eh, la copia del mio padre per poi rimaneggiarlo. Moderation eh, potrei decidere di voler moderare i eh, messaggi. Protetto mh, da password, potrei inserire una password e eh, permettere agli utenti anche qui di eh, solo vedere o uh, di scrivere, eccetera, eccetera. Noi naturalmente prevediamo che possano scrivere, potrei mettere il nome, eh, del, posso mettere il nome di coloro che eh, voglio che contribuiscano al mio Padlet. Quindi dov ehm, ehm, dovrei inserire eh, qui eh, la loro mail o il loro username. Eh, vedete che ho disattivato il remake, personalmente, in secret, molto interessante. Normalmente è un, eh, ciascuno che abbia il link di questo Padlet o il QR code del Padlet può partecipare al Padlet. E questa è l'opzione che normalmente noi utilizziamo nelle, nelle scuole secondarie, magari di secondo grado, e, il, e anche, anche qui potrei decidere comunque di lasciare il can a solo alcuni contributori di cui, eh, e dovrei aggiungere la mail username in questo caso di nuovo ho disattivato il remake. In public invece cioè, il public rimane disponibile, aperto e visibile a tutti coloro che, sono, eh, che ehm, lo raggiungono attraverso uh, Google, quindi il, questo research e quindi questo Padlet è possibile reperirlo con Google Research oppure nella eh, pagina pubblica di Padlet. Con il più oppure cliccando due volte sul Padlet si possono aggiungere i messaggi nel Padlet, il title, come vedete e a poi scrivere qualcosa e aggiungere dei multimedia. Ecco, buona serata.